un'esperienza da provare è quella di meditare all'interno dell'automobile in un giorno di pioggia sono seduto qui mentre fuori piove e questa è un'esperienza che mi aiuta a essere ben ancorato al momento presente ecco come fare molto semplice l'importante è che il lo schienale sia abbastanza verticale in modo <coughs> di non essere troppo reclinati all'indietro con il rischio di addormentarci e avere invece il um, tronco verticale in modo da, da raccogliere meglio tutte le sensazioni compreso il suono della pioggia lo si può fare con gli occhi chiusi semiaperti e mentre ci concentriamo sulla posizione del corpo e sul respiro c'è questo rumore della pioggia di sottofondo che ci consente di stare nel flusso di un fenomeno naturale così importante come la pioggia che possiamo percepire meglio grazie a un mezzo artificiale come l'automobile e la meditazione è molto semplice, per il tempo che abbiamo stabilito, magari mettiamo un timer, siamo immersi in questa situazione che peraltro è anche molto piacevole e ci consente di stare veramente a contatto col momento presente senza troppi pensieri rivolti al futuro o ricordi che ci ancorano al passato.